L'elicottero non si limita a volare. Domina l'aria a colpi di frusta. È una macchina da guerra, è un'ancora di salvezza. Il più versatile mezzo volante mai concepito. Un miracolo dell'ingegneria che può portarci ovunque, nella massima sicurezza. A volte l'aria reagisce, rapida e violenta. Oggi esiste una nuova generazione di elicotteri costruiti per il XXI secolo. C'è chi li chiama mega elicotteri e questo è uno dei migliori. L'Augusta Westland EH101. Come fa a questa meraviglia a vincere la forza di gravità e a dominare il cielo? sta rischiando di affogare a largo delle coste italiane uno degli elicotteri più avanzati al mondo sta accorrendo in suo aiuto La gusta Westland e EH H-101 è concepito proprio per emergenze di questo tipo le sue pale sono rivoluzionarie Sono azionate da tre tra i più sofisticati motori mai costruiti. Ed è enorme. Misura quasi 22 metri dalla punta alla coda e pesa 15 tonnellate. Un gigante capace di inoltrarsi per 1500 km in mare aperto e di toccare i 320 km orari. Una volta raggiunto il suo obiettivo. Può restare sospeso in aria con grande stabilità, sfidando venti di 80 km orari, guadagnando secondi preziosi nella sfida contro la morte. Per gli uomini della Marina Militare Italiana si tratta di una missione di addestramento molto difficile. Grazie all'EH101 diventa un gioco da ragazzi. Questo gioiello è uno dei mega elicotteri che dominano i nostri cieli. Il Sikorsky S-92. N.H. 90 e appunto la busta Westland EH-101. La marina statunitense ha scelto come elicottero presidenziale la versione americana dell'E.H. 101, nota come US-101. chiamato Marine One è una vera e propria stanza ovale volante è frutto della collaborazione di tre aziende Augusta Westland, Bell Helicopter e Lockheed Martin sarà un vero e proprio mega elicottero ma per quanto avanzato un elicottero per alzarsi in volo si affida sempre a tre componenti principali La chiameremo la regola del 3. Il rotore principale. I motori. Il rotore di coda. Tre elementi che devono funzionare all'unisono. E che assicurano una manovrabilità unica. Le EH 101 si libra come un colibrì. Un colibrì da 15 tonnellate. Elicotteri come le EH H101 possono fare cose che nessun aereo può fare. Arrivano in zone dove nessun altro velivolo può inoltrarsi. Possono raggiungere posti che nessun altro mezzo può violare. Per questo ci sono indispensabili. Ma quando uno degli elementi della regola del 3 viene a mancare, questi gioielli tecnologici possono trasformarsi in bare volanti. In condizioni normali, volare su un elicottero non è molto più rischioso che viaggiare su un aereo di dimensioni analoghe. Ma questi mezzi non sono stati creati per operare in condizioni normali. Sono stati concepiti per affrontare situazioni di rischio elevato. E a volte c'è chi si spinge troppo oltre. inesplicabile è che l'elicottero è una macchina volante che si rifiuta di volare. Si solleva solo grazie a un miracolo dell'ingegneria. In teoria ci sono più probabilità che un elicottero in fase di decollo azionando il rotore invece di sollevarsi si rovesci andando in mille pezzi. Il primo elemento nella regola del 3 è il rotore principale. I velivoli ad ala fissa volano grazie al flusso di aria che scorre lungo le ali man mano che procedono in avanti. Sono letteralmente trascinati attraverso l'aria. I rotori di un elicottero funzionano come ali rotanti. Quando le pale risucchiano l'aria, la sospingono in alto, sollevando l'apparecchio. Il rotore principale non si limita a sollevare il velivolo, ma lo proietta anche in avanti spingendo dietro l'aria. In ogni secondo di volo, il potente rotore delle H101 sposta fino a 45 tonnellate d'aria. Un gigante dei cieli, sospeso in aria grazie alle sue cinque pale rotanti. Questo meccanismo è un prodigio della tecnica, frutto di decenni di ricerca. Ma il rotore è qualcosa di più. Si tratta di un'invenzione che ha cambiato la storia. È stato perfezionato durante la guerra. E hai presso al volo una direzione completamente nuova. nascimentale del XV secolo, Leonardo da Vinci immagina una macchina volante che si inerpica nei cieli, ruotando come un'elica attorno a un palo. In realtà il segreto dei mega elicotteri di oggi non è un'elica, ma le pale rotanti di un rotore. È il primo più importante elemento della regola del 3, su cui si basa il volo degli elicotteri. Le prime pale sono costruite in legno e sono appena capaci di sollevare l'elicottero. Anni di ricerca trasformano il rotore in uno strumento versatile e robusto, grazie al quale l'elicottero, per molto tempo ai margini della moderna aviazione, diventa protagonista. La svolta arriva durante un conflitto che dura per vent'anni e che coinvolge 3 milioni di soldati americani. Il Vietnam è stato nel Vietnam che l'elicottero ha acquistato importanza. Fu allora che nello stesso teatro di guerra ne furono impiegati a migliaia. I cieli del Vietnam sono dominati dall'UH1UI della Bell Helicopter. È stato il primo mega elicottero militare americano, il primo alimentato da un motore getta a turbina e dotato forse delle più robuste pale allora esistenti. La prima volta che mi sono messo ai comandi di uno Yui è stato come schizzare in alto. Aveva questa enorme spinta, qualcosa di straordinario. Anche se i rotori in metallo erano già montati su precedenti modelli, quello in dotazione allo Yui, che monta spesse pali da 15 metri, è molto più robusto. Assorbiva piuttosto bene i colpi sparati da armi da fuoco di piccolo calibro. Bob Mason è un pilota leggendario della guerra del Vietnam. Nel suo libro Chicken Oak racconta la sua incredibile storia e quella del suo Yui. Una volta mi toccò partire per ultimo. Dovevo portare via tutti e tutti salirono a bordo. Avevamo già caricato il massimo consentito e restava ancora un ragazzo. Non potevo lasciarlo lì. Con l'elicottero così sovraccarico, a Mason non rimane altra scelta. È costretto a inoltrarsi nella boscaglia. Mi sono diretto verso la boscaglia cercando di sorvolarla. Ma ho dovuto passarci in mezzo. Le pale spezzavano le punte dei cespugli più alti, mentre dietro avevo sei o sette soldati a bordo che urlavano come pazzi. Adoro quell'apparecchio. Se lo Yui è stato il mega elicottero del XX secolo, nel XXI questo titolo spetta di diritto alle EH H101. Anche in questo caso, come per il suo antenato, la ragione principale del suo successo risiede nel rotore principale. Ma mentre le pale dello Yui erano in metallo, quelle dell'elicottero europeo hanno un cuore di carta. Sfruttando una tecnologia all'avanguardia e materiali compositi come la fibra di vetro e il carbonio, queste pale sono molto più leggere e resistenti rispetto a quelle in metallo. nucleo di carta anidodape si combina con frammenti di gomma piuma delle giuste dimensioni. Il tutto è avvolto da vari strati di una fibra composita e inserito in una camera pressurizzata dove diventa più duro dell'acciaio. Per finire le pale vengono dotate di punte al titanio. Quando una pallottola colpisce un rotore in metallo, produce fratture sull'intera lunghezza delle pale. Nel caso di una palla di materiale composito, le fibre attorno al foro della pallottola restano integre. E questo è quello che rende questo meccanismo davvero unico, le punte delle pale. Questa caratteristica ha risolto due dei principali problemi comuni a tutti gli elicotteri, soprattutto in battaglia. Il rumore del rotore che rivela al nemico la presenza del velivolo. E il brownout, la sabbia che si solleva durante i decolli e gli atterraggi nel deserto e che può accecare il pilota. Portare in salvo degli ostaggi detenuti in una nazione ostile è già di per sé un'impresa rischiosa. Lo è ancora di più se la missione si svolge in pieno deserto. La sfortunata operazione Desert One fu organizzata nel 1980 nel tentativo di liberare gli ostaggi americani prigionieri in Iran. La missione fu un vero disastro e si concluse con la morte di otto soldati statunitensi. Forse con l'impiego dei mega elicotteri di oggi sarebbe andata in modo molto diverso. più gravi handicap di un elicottero in una operazione come Desert One è il rumore dei rotori. Il nemico lo sente subito arrivare. La maggior parte del frastuono è provocato dalla punta delle pale che ruotano a velocità supersonica. Il caratteristico suono sferzante è in realtà una sequenza di mini bang sonici provocati dalle punte dei rotori. si rivelano preziosissime. Grazie alla loro particolare forma le punte ruotano più lentamente senza perdere nulla in portanza e spinta. In questo modo il rotore non produce più i tipici ben sonici e i piloti che lo hanno usato in combattimento sostengono che le EH H101 è il più silenzioso elicottero in servizio. Essere individuati era uno dei problemi più grossi. Questo velivolo riesce a raggiungere il suo obiettivo in relativa silenziosità e tradisce la sua presenza solo a qualche secondo dall'arrivo. Mike Stangrum è un pilota in forza alla RAF, l'aviazione militare britannica. Sta volando sul suo nuovo gioiello, le h 101 Possiamo inoltrarci in territorio nemico in assoluta tranquillità. Gli uomini della ventottesima squadriglia si addestrano di continuo per missioni da condurre in territorio ostile. Il tempismo, il dislocamento e la velocità sono tutti elementi cruciali, ma la capacità di restare invisibile al nemico è ancora più importante. L'obiettivo finale è tutto ciò che conta e se il nemico è in agguato la situazione può riscaldarsi. Se il nemico li sente arrivare, potrebbe riservare loro un'accoglienza letale. Le tempeste di sabbia provocate dai rotori sono chiamate Brownout possono azzerare la visibilità durante il decollo e l'atterraggio. Sono la maggiore causa degli incidenti con elicotteri. Ma le pale delle h 101 risolvono questo problema in un modo che nemmeno i loro progettisti avevano immaginato. Al contrario delle pale tradizionali, quelle dell'elicottero anglo-italiano concentrano la maggiore forza della deflessione sul bordo esterno di quello che chiamiamo disco del rotore, ricavando una finestra di aria limpida attraverso il brownout. Questo consente al pilota di avere la visuale libera durante l'atterraggio. Viene chiamato effetto ciambella. Il pilota si infila in quel foro, dispone di visibilità eccellente per il 90% dell'avvicinamento e nei momenti critici può scorgere il punto d'atterraggio con grande facilità. Quello che vale per la sabbia vale anche per la neve. Le pale sono efficaci anche in caso di cosiddetto «wide out». Per quanto sofisticato il rotore non servirebbe a nulla senza altri due preziosi componenti posti sopra la cabina e in coda.